e i migliori infissi in pvc sono mi piace scherzando ma è la verità dicendo, sono quelli montati bene perché anche il migli la miglior finestra in pvc in assoluto la più costosa la più evoluta quella che sulla carta le prestazioni migliori di termica di acustica di antefrazione. si viene montata da un cane con tutto il rispetto per i quadrupedi da una persona che non è capace a fare il loro lavoro verrà vanificato l'intera prestazione della finestra quindi sarà la miglior finestra che però si comporterà peggio di una finestra magari mediocre e montata bene. Una finestra che vale 5 montata bene vale 5. Una finestra che vale 10 montata male vale 2. Quindi per rispondere a questa domanda bisognerebbe vedere anche chi te la sta montando. Poi esistono delle marche note conosciute che già di base sono delle ottime finestre. Forse tra le migliori prime che vengono in mente sono l'Internom, austriaca, Oppure siccome che io sono molto patriota quindi quando posso fuori in Italia direi Erco, anche quella è un'ottima azienda. Però in entrambi i casi se poi te le monta una persona che non è capace di fare il suo lavoro il risultato sarà verificato e fare il montaggio non vuol dire solamente montare la finestra vuol dire anche prima nel momento in cui faccio le misure in cui progetto il tipo di pose in opera perché se ho sbagliato la progettazione della pose in opera poi vai il montatore, il posatore più bravo del mondo ma chi ha pensato prima come montarla ha pensato male quindi ormai non ci sono gli spazi per mettere i giusti isolamenti i giusti nastri, le giuste membrane lui non potrà fare niente il giusto controtelaio da progettare prima poi facciamo finta che è tutto la miglior finestra del mondo posata dal miglior posatore del mondo tutto tutto ottimo poi succede che c'è un piccolo problema una maniglia lenta che può succedere un'altra che cala chiamo questa azienda e questa azienda non mi risponde mi inizia a dire vengo domani vengo la settimana prossima adesso vengo adesso vengo e non viene mai a quel punto ecco la finestra migliore del mondo nella tua testa non avrà tutto questo ricordo della finestra migliore dirai maledetto quel giorno che ho scelto quella finestra quindi per scegliere la finestra migliore occorre una consulenza sul tipo di finestra sul tipo di montaggio sulla in opera sulle assistenze e per fare questo bisogna parlare con un esperto del settore, che sia sopra le parti perché se è quello che ti sta vendendo la finestra probabilmente avrà un conflitto di interessi ben definito, insomma. E proprio per questo motivo ho creato un servizio di, eh, di consulenza dove posso aiutare quelle persone dove non vendono direttamente finestre. Quindi, se sei qui di gambettola e vuoi venire a fare le finestre da noi, il servizio di consulenza ce cioè, lo fa per te. cioè Te lo potrai fare se vuoi andare a comprare le finestre da un mio collega, in quel caso, per carità, no, no, no, non è vietato, insomma, lo puoi, lo puoi utilizzare. Però, se abiti lontano dal bisacchi, ha maggior ragione perché tanto io le finestre non te le devo vendere quindi il mio consiglio è assolutamente disinteressato e ti aiuterà a capire quali sono le cose migliori le cose che sono importanti per scegliere la finestra migliore ciao e al prossimo video